Abbiamo accennato anche agli strumenti che eh, Willis utilizza, quindi eh, in particolar modo eh, le, le nuove tecnologie. Ecco, quali sono stati eh, gli strumenti messi in campo eh, fino ad ora per l'attuazione eh, proprio della mission della società? Allora, per adesso abbiamo realizzato un'applicazione mobile, quindi per, sia per iPhone che per Android, che al momento non è eh, scaricabile da tutti, la stiamo testando con eh, alcune persone e eh, che ci permette di effettuare queste rilevazioni guidate. Quindi eh, abbiamo fatto un'analisi di come deve essere fatta una rilevazione, quali sono le informazioni da rilevare andiamo oltre la normativa, eh, che noi ci basiamo sulle reali esigenze delle persone, quindi parlando con le persone, intervistandole, chiedendo quali sono le informazioni che ritengono essenziali o importanti eh, per poter decidere se andare in un posto piuttosto che in un altro. Eh, quindi a fronte di questo studio abbiamo creato dei flussi di rilevazione che sono diversi a seconda si tratti di un albergo di un ristorante piuttosto che di una sagra o, o di un concerto e quindi questo è, è quello che abbiamo al momento a disposizione stiamo facendo dei, dei test dei progetti pilota ne abbiamo fatti con alcuni hotel di Dignano, con dei musei a Cividade. abbiamo rilevato diversi parcheggi disabili sia qua in Friuli ma anche in Abruzzo e, come dicevo all'inizio del prossimo anno contiamo di rilasciare ufficialmente anche l'applicazione per quegli imprenditori che hanno delle strutture e vogliono farsi l'autorilevazione e entrare a far parte di quello che noi chiamiamo l'ecosistema Easy. che non è solo appunto un'applicazione ma è tutto un insieme di, eh, di strumenti che permettono di Facilitare la vita del, degli utenti ma creare delle opportunità anche di business per chi ha eh, delle attività economiche che fino adesso non hanno magari considerato eh, determinati clienti e, e quindi noi diamo degli strumenti per identificare il cliente ideale, quello che si troverà bene in quella struttura oppure degli strumenti per fare delle scelte strategiche e ampliare il proprio bacino di utenti a nuove eh, a nuove persone con nuove necessità che eh, appunto non avevano considerato.